Grazie Cristina, grazie a Comune di Cesena e a tutti voi che avete partecipato a questo convegno. E, lavorare a questo progetto veramente Che verte in condizioni abbastanza di difficoltà della materia, che proprio mh, a causa dei tempi. Quindi, queste questioni di tipo metodologico mi hanno indotto a mh, filologicamente riprendere le fila e andare a vedere come nel 2016 Andrea Migliani, nella sua splendida riflessione dall'ambiente al museo, si interrogava. Potrà la storia dell'arte, che ha la sua estensione operativa, il suo braccio secolare nell'opera di tutela e conservazione, dichiararsi strumento opportuno e addirittura insostituibile? Ogni giorno nuovi materiali, nuove attenzioni entrano nella nostra specola e chiedono sopravvivenza, restauro e fine storia. Non si può mai dimenticare, infatti, che il fine ultimo di questa richiesta e di questo lavoro, quello della storia dell'arte, è la conoscenza dell'oggetto stesso e della disciplina, le opere d'arte in tutti i loro aspetti, forme e tipologie, che creano, sempre citandolo, l'ordito antropologico di quella cosa grandiosa, presente in ogni aspetto e in ogni luogo della nostra storia e del nostro spazio organizzato, che solo per un difetto lessicale continuiamo a chiamare solo e soltanto patrimonio artistico e culturale. Non è un caso che nello stesso anno, nell'ambito della 31 Assemblea Generale di ICOM, tenutasi a Milano nel 2016, sia stata adottata la risoluzione che individuava la responsabilità dei musei verso il paesaggio, quali fattori intersecati, osmotici, nell'essere elementi essenziali dell'ambiente fisico, naturale, sociale e simbolo dell'umanità, nella rete ricca e complessa di relazioni tra componenti antropiche, sociali e naturali, che definiscono il contesto del patrimonio culturale, e in questa occasione il caso museo e gli studi degli artefici che hanno l'occasione di contribuire non solo alla conoscenza del valore dei paesaggi culturali, ma anche delle strutture simboliche che li determinano affinché la nozione di paesaggio culturale diventi uno strumento per valutare cosa merita di essere salvaguardato valorizzato e trasmesso alle future generazioni e quanto in invada invece messo in discussione, criticato e modificato. In ogni tutela del nostro territorio Vignano Romagnolo sono davvero tanti e la personificazione dinamica del loro spirito si è estrinsecata sì nel talento inventivo ed artistico delle loro opere ma si è manifestata anche nella scelta dei luoghi dell'esistenza abitativa e operativa, in cui l'immaginazione e la fantasia hanno potuto librarsi con passione e magia. Le case e gli studi di ogni individuo sono un luogo nel luogo, una realtà fisica e psicologica al contempo, un'anima da scoprire. È ancora più magica e intrigante se l'anima del luogo è corpo ha contenuto forme interiori e generatrici, espresso valori che si sono prolungati con amore nei confini dell'opera e negli ambienti, in una correlazione osmotica tra l'interno e l'esterno, tra il dentro e il fuori, che fa dello spazio delle illustre la condizione dell'esprit e l'estensione culturale prolungata anche nello spazio paesistico e urbano attraverso i luoghi topici del suo vissuto questo l'abbiamo visto con storie milanesi appunto, nella realtà urbana milanese. Le case e gli studi possono dissigillare i loro segreti e le loro numerose storie biografiche, narrate attraverso luoghi esistenziali e crescenti, gli arredi, gli oggetti, i libri, le opere, le biblioteche, gli archivi, raccolti in quell'aurea di autenticità espressa dalla vita di ogni singolo illustre valori patrimoniali della loro memoria intercciata con l'audito del tempo e la trama delle rinate storie, in un aggiornato tessuto di insieme che altro non è che il patrimonio culturale del territorio, riletto con uno sguardo diverso, integrato dalle relazioni e attualizzato in una geografia spaziosa, fisica e culturale che percorre le prospettive urbane, le terre basse, le terre alte e la costa. Ogni casa, abbiamo visto e studio, può diventare un romanzo biografico che sfida ogni categoria per interrogarsi sulle relazioni tra realtà e narrazione, tra oggetto d'uso e oggetto artistico, traendo ispirazione dalla tua Seguono il filo delle associazioni storico-artistiche e delle formule di pathos, dando origine a musei sentimentali fondati su mitologie individuali interdipendenti con il territorio e tra di loro. Nel suo lungimirante testo, Storia, storie dell'arte, delle arti e valorizzazione, e ancor di più in Nuove sfide per la storia dell'arte per la valorizzazione del patrimonio culturale lo storico dell'arte Pietro Petraroia propone acute osservazioni sulla situazione italiana relativa alla formazione e al ruolo della materia proposta oggi dagli storici dell'arte tra grandi difficoltà e traccia un viatico di condizioni essenziali per la costruzione di storie e delle arti capaci di risvegliare e potenziare un impegno collettivo, nutrito da concrete speranze per il bene comune. Egli prospetta l'assunzione di approcci anche radicalmente diversi, come irriducibili modi per legare la loro memoria, esperienze, linguaggi, saperi e processi simbolici e decreta l'impossibilità dell'esistenza di una sola storia dell'arte, perché ne servono molte che coltivino la ricerca del valore e l'attesa della sua scoperta in un processo critico aperto. Quindi promuovere pienamente la valorizzazione integrata del patrimonio culturale attraverso approcci differenziati che non rinunciano alla storia, ma la conoscano, la approfondiscano la leghiano, l'anatomiano, con approccio polisemico e pluridimensionale, può creare le condizioni presenti e future per il rinnovamento della materia storico-artistica, innestata sull'evoluzione di valorizzazione quale presupposto alla formazione di una coscienza civica della responsabilità verso il patrimonio culturale. E anello di rapporto per un turismo culturale di qualità. Ora vediamo come le case e i studi delle persone illustri si prestino molto bene a questi sviluppi narrativi, la cui messa in scena ci può essere suggerita dagli artisti stessi, per esempio Italo Calvino ha riflesso i processi mentali interiori nello spazio visibile esterno della scrittura e Francis Bacon ha inserito addirittura. Nei quadri, creando una produzione tra l'opera e lo spazio fisico, fino a rendere l'atelier un'opera d'arte, ora musealizzata, un'installazione perpetua che trova anche i confini attraverso le sue opere. Solo per fare alcuni esempi tra i 91 rilevati in Emilia-Romagna. Lo sguardo mobile e percettivo di Giorgio Morandi spaziava dal suo studio urbano di via Fondanza a Bologna a quello di Grizzana sull'Ambito. Due luoghi in cui egli ritrovava gli stessi oggetti della quotidianità, che interpretava nei dipinti sempre rinnovati a seconda delle sfumature diverse della luce, dei suoi stati d'anima e delle informazioni culturali captate dalle antenne ricettive della sua ipersensibilità. Anche il suo allievo di Lobos, che è il sodale di quest'ultimo golfango hanno vissuto una vita stanziale ma sostenuta da una potente immaginazione, espressa nelle loro case studio, in cui la luce è una medesima imprisa nelle loro opere, così come quella che brilla nella gamma cromatica dei dipinti di Carlo Mattioli, Claudio Cesari, Claudio Spartini e Gastone Demigi, che, nonostante i linguaggi espressivi differenti, deriva i colori dall'apenino Parmense e nell'ambisce le forme interiorizzate nello spirito e negli occhi, mentre la rappresentazione la del teatro dell'esistenza umana accomuna la ricerca figurativa dei romagnoli Laria Fioravanti, Alberto Suchi, Giulio Ruffini e Roberto Casadino, spesso accentuata nel patto espressivo dai toni freddi, plumbei o cinerei influiti dal mare di Di narrazione, orizzontale e comune a tutte le case e studi degli illustri dell'Emilia Romagna, in cui le arti decorative e l'artigianato ritrovano la dignità di racconto che è sempre appartenuta loro sino a un molto tempo fa. Una lettura trasversale, integrata tra le case, apparentemente disomogenee tra loro, può invece essere il fiore rouge di uno sguardo narrativo della storia del gusto, dell'arredamento e del design corso del tempo, in quanto gli oggetti decorativi si pongono come ulteriori elementi di relazione tra i diversi tipi di spazi analizzati, da quello interiore verso l'esterno e viceversa, facendo vibrare nell'atmosfera gli stati d'animo e le stride proprietarie dai salotti e letti barocchi della famiglia Meliluppi di Sorania, in cui spiccano opulenti e preziosi intagli dorati della nisteria veneziana d'autore, incastonati tra gli affreschi di Ferdinando e Francesco Galli da Viviena, alla Fondazione Magnani Rocca di Magnano di Travesseggio, in cui la collezione di Luigi Magnani si distingue per l'esposizione di straordinarie opere d'arte di Gentile da Fabriano, Filippo Lippi, Carpaccio, Luger, Tiziano, Rubens, Goia, e tra i contemporanei Monet, Noir, Cézanne, Sino a de Chirico, De Pisis, Giorgio Morandi, Burri, oltre a sculture di canova e di Bartolini, godibili nella villa pensata dal raffinato collezionista e alternati alla coppa in malachite del Tomir, dono dello zar Alessandro I a Napoleone, sposata ai mobili di stile Primo impero dei fratelli Jacob e Anfore in malachite cellesellate nelle finiture come i candelabri scultori e con questo elenco raccontato del patrimonio artistico intersecato nel territorio regionale potremo continuare a lungo sviluppando per ogni aspetto e ogni oggetto una storia o più storie come già ci ha suggerito Contribuisce all'interpretazione delle cose, dei beni, attraverso la rievocazione e la costruzione di memorie e di storie che, per le case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna, possono essere efficacemente tratte dal background personale e culturale degli stessi, per creare originali percorsi di visita e collezioni, o per leggere, interpretare e fruire le case e i territori in un rinnovato rapporto con i paesaggi culturali e le comunità locali e che farebbe lievitare ulteriori significati per gli oggetti anche grazie all'elaborazione attiva dei fruitori. Raccontare i patrimoni degli illustri nella loro complessità e in osmosi con le tracce del loro vissuto nei paesaggi può essere una nuova sfida corroborante per la storia dell'arte Sviluppata attraverso uno sguardo più enciclopedico, finalmente atlantico, sulle arti e che produca nuovi significati e significanti. Caliamo allora, cerchiamo di capire però quali registri di valore innesca questo tipo di valorizzazione integrata, quali parametri può darsi il narratore dei patrimoni culturali degli illustri. Allora, i valori, le strutture culturali possono rappresentare nell'economia l'economia della cultura sono almeno cinque. Le strutture hanno, presentano un valore potentemente identitario, un valore economico, un grande valore creativo, un estremo valore estetico e un potente valore emozionale. Ma volendo in questa occasione proporre anche una rinnovata storia dell'arte di qualità comunicativa esente da facili derivi di banalizzazione e ben entrato sconto dal faro della grande letteratura che consente di penetrare forse di spiegare il propiglio della realtà Ezio Raimondi Re nel suo libro non e oltre come d'altronde Italo Calvino nelle sue lezioni americane Sei Proposte per il prossimo millennio Sosteneva che i criteri della letteratura sono anche applicabili alle storie delle arti. E quindi perché non attingere proprio a quei 5-6 principi indicati da Callino e che si sono dimostrati tra i pilastri della più esclusiva comunicazione culturale dei primi vent'anni del nuovo millennio? La leggerezza del linguaggio, sostanziata da una profonda conoscenza enciclopedica, quella leggerezza pensosa che può far apparire la scivolenza come pesante o vacca, l'arpidità, l'incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo, contraendolo, dilatandolo, mantenendo tesa l'attenzione in racconti brevi, che, per essere portatori di significati, necessitano della mobilità e della smeltezza dopo le fatiche interminabili della ricerca che le sostanze consolidano. L'esattezza, ossia lo sforzo delle parole per rendere conto con la maggior precisione possibile dell'aspetto sensibile delle cose. La visibilità, l'attivazione di quel cinema mentale che è sempre in funzione in tutti noi, dando vita a una narrazione fisica che tocchi l'immaginazione e le emozioni del pubblico. La molteplicità come metodo di conoscenza e di valorizzazione, come rete di connessione tra fatti, tra le persone e le cose che così ben si attaglia allo studio delle case e studi delle persone illustre. Perché, appunto, citando precisamente Cardino ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Le storie che si conservano nella memoria, costituiscono anche un universo di casi singolari, di destini possibili con tutte le loro specificazioni. Tra le righe dell'ultima lezione scritta, Calvino accennava delle intenzioni all'ultima ancora da scrivere, la consistenza, quale oggetto limitato nella sua unicità. Questo principio ci riporta alla straordinaria lezione tenuta a Bologna nel 2019 dalla sociologa Nathalie Henig, che nell'indagare il valore del patrimonio attraverso nove registri di valore, indicava quello dell'autenticità come il valore cardine di tutto ciò che si considera patrimonio culturale, tipo dal monumento al cucchiaino, per citare un altro grande storico dell'arte Andrea Sciastelli, perché l'autenticità è portatrice di emozioni procurate dall'essere in presenza di cose insostituibili e definibili oggetti e persone, se intese nella loro triplice valenza di reliquie, fetici e di opere d'arte. In conclusione, si chiede oggi agli storici dell'arte di essere dei barbi, dei cantastorie che trasmettano funzionando il pubblico con sentimentalità la memoria storica delle persone illustri, dalle loro case e studi e del loro vissuto sul territorio, che diventa il retablo, più o meno complesso, del loro riflesso nei paesaggi culturali dell'Emilia Romagna. Grazie.